Ciao a tutti! In questo video parlerò di Catasto. In realtà è un video per dimostrare a me, ma anche agli altri se ci riuscirò, che eh, basta realizzare un video anche senza audio, il cui titolo è Catasto, lo stesso video riceverà migliaia di visualizzazioni. Vediamo se riesco in questo intento. Però Farò un video breve e in questo video eh, non parlerò di Catasto, ma di un plugin che è legato al Catasto. Un plugin di QGIS che esiste ormai da tempo, è stato sviluppato da un italiano, eh, l'architetto Flavio Saccon, che io ho, ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente al primo. Hackfest QGIS Italia che si è tenuta a Bologna nel 2017. Il plugin è un semplice plugin che si installa normalmente andando su gest gestisce e installa plugin plugin è Cf cxf in ecco qua, come vedete qua architetto Fabio Saccon, non vi parlerò in effetti di questo plugin, vi farò vedere solamente eh, cosa è capace di fare questo plugin ehm, nel più breve tempo possibile ho già caricato i dati sono qua, sono tutti i fogli di un comune siciliano quindi basta cliccare qua come vedete ora apparirà tutti i fogli, vedete qua, in un'unica soluzione, e qua comparirà in leggenda tutti gli strati del, dei, dei CXF, quindi le linee, i simboli, i fabbricati, i fiduciali, i testi, i particelle, i confini, le strade e le acque. La cosa interessante è che sono tutti layer tematizzati, come vedete, sono tutti tematizzati e come vedete man mano che aumentiamo con lo zoom compaiono le etichette per ogni, per ogni particella. La differenza uh, abissale che c'è tra DXF del catasto e CI e CXF del catastro è che se una part le particelle sono dei poligoni, quindi noi qua abbiamo poligoni. In generale con i DXF abbiamo tutte le linee, vi faccio vedere, questo è un poligono, questo è un poligono. Bene, spero che questo video serva a dimostrare quello che, eh, quello che voglio dimostrare, cioè spero che in breve tempo questo video abbia migliaia di visualizzazioni, solo per questo, non vi arrabbiate, è solo un video di mostrazione. Il video che pubblicherò mh, disabil disabiliterò i commenti. E iscrivetevi al, al mio canale e se vi piace il video mettete anche un like. E a presto. Ciao ciao!